Buonasera e benvenuti in questo che potrebbe essere il finale del sesto anno di Lego Harry Potter Andiamo subito quindi a fare questa missione con Silente Vediamo un po' Ecco Silente che ormai è... Oh, la mano è completamente andata E mi sa che questa sarà la missione in cui... Oh no, aspetta Aspetta, potrebbe non essere il finale, eh? Vediamo un po' Entriamo nei ricordi di Rumacorno E Silente ci fa vedere che sono disturbati il segnale è un po' un po' brutto, eh. Ecco. Ricordo un po' alterato. Quindi Harry deve andare a procurare il ricordo vero di Roma Corno. Andiamo. Di nuovo sta roba qua della scala. Io l'ho detto anche nello scorso episodio, eh. Questo gioco qui purtroppo è caduto davvero in un bicchier d'acqua. Con delle idee brutte che rallentano tantissimo il gameplay e te lo rendono un po' palloso perché devi fare sempre la stessa cosa peccato perché bastava velocizzare un po' quelle cose che devi fare sempre uguali per renderle comunque molto più piacevoli molto più scorrevoli proseguiamo da questa parte abbiamo sbloccato anche il reducto nello scorso episodio quindi abbiamo tutti gli incantesimi teoricamente ora eh? tutti ce li abbiamo quindi teoricamente di nuovo dovremmo poter andare dove vogliamo qui ci serve però a parte che qua un bel redutto su sto poso, eh. Ecco, fatto. Così si deve dalle valle. Qui ci serve un Weasley. Appunto Ron. Vai. E possiamo salire sopra. Perfetto. Quindi facciamolo. Come vi dicevo, abbiamo teoricamente sbloccato tutto il free roaming. Qui un bel bombarda. Come vedete, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. E colpiamo... Lo scrigno personaggio Sì. vediamo chi è ron maglietta verde perfetto giustamente solo ron poteva sbloccare questo scrigno quindi ci hanno messo dentro ron ok poi qui cosa abbiamo di preciso vediamo eh. questo si può colpire con bombarda mi sa che teoricamente si sì. infatti questo fuoco è troppo grande ok Colpiamo anche lui, allora. Ed ora, di preciso, cosa bisognerebbe fare? Non ho capito. Va bene. Allora, qui invece serve la magia oscura. Quindi, tecnicamente, no. Non abbiamo sbloccato proprio tutto. Le zone in cui serve la magia oscura, ancora, non possiamo farle. Proseguiamo. E qui abbiamo fatto, invece tutto, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare con il reducto, tipo quello. Ecco qua. Va, distrugge tutto. Abbiamo trovato un altro trucchetto da usare. Vediamo, portiamola a Dedvige. E Dedvige in questa zona dov'è? Vediamo di trovarla. Anche loro potevano metterla vicina, eh. scusa, la scatola. Di qui, sì, eccola qua. Vai. Tac, vediamo qual è il trucco che abbiamo sbloccato: calamita e gettoni. Oh, questo è bello. Questo è proprio bello. Sarebbe molto, molto utile da attivare. Proseguiamo. Vediamo se ora. È una vera e propria missione Oppure se è un intermezzo tipo le lezioni Vediamo eh Eccolo lì Corno. Nada Eh bevi la Felix Perché è tutto scarabocchiato Okay. Perfetto Inessa è una missione Sì è una missione Ok Allora questo dove lo mettiamo? Andiamo a metterlo qui sul pianoforte l ho fatto? E poi posso suonare il pianoforte? Non ancora Possiamo usare però l'umacorno E andiamo di agguamenti Vai Perfetto Cosa che abbiamo fatto di preciso Oh. Ok abbiamo preso quel, uh, Quell'incantesimo Prendiamoci anche questi Abbiamo preso Quell'altro pezzo del pianoforte Immagino Allora Guardiamo un po' qui Servono gli occhiali di luna Vai Da questa parte Vai Perfetto. E possiamo poi distruggerla. Non credo. Non credo che poi eh, il nostro buon Lumacorno sia contento di questa cosa. Qui possiamo aprire questo coso? No, possiamo apparecchiare. Va bene. Sempre qualcosa. Poi tu vieni nella pozione, vai. Eh, abbiamo sbloccato anche qualcos'altro qui dietro, giusto? No, di qua, di qua, questo. Vieni con me. E vieni qui al piano. Ok, manca uno spartito. Manca un pezzo dello spartito. E qui devi essere un personaggio con una chiave. E che cacchio. Allora. Ci mancano degli ingredienti per la pozione. Una foglia. Ok è un coso lì quadrato quindi vediamo un po' dove si possono trovare eh? vediamo un po' ah ora possiamo suonare qui perfetto ok un ingrediente ci l'hanno dato tac e questo è fatto ed ora dove possiamo fare secondo voi magari qui questo sì, qua, molto probabilmente qui. Infatti, trovato. Ok, bevi la pozione. Pozione della forza. Credo. No, pozione per curare Ron. Va bene. Vino avvelenato E Ron che crepa di nuovo Se lui aveva l'armadio svanitore Nell'ufficio Non ho capito Allora Iniziamo ricreando questa roba qui Ecco fatto Poi un attimo di agguamenti qui nel camino Ecco fatto Vai spegni tutto Aspetto tutto? Ok, si può scavare. Peccato che non abbiamo i personaggi adatti per scavare. Ok, un bel, bel reducto lì ora. Un bel reductino. No, non bombare, non acquamenti. Riducto. Boom. Perfetto. Guarda quante belle monetine. Ok. Vai, prendiamo questo. E dove lo andiamo a mettere? Qui, tac, attiva. E ora cosa salta fuori dall'armadio? Ok. E qui Ron stava per morire male, eh, comunque. Ah! Era persilente. È tipo mega abelinata. Vabbè, ma mal poi scusa. <ride> Proprio non eh. Ed ora provano a far passare del, degli esseri viventi. Ai, ai ai beccato Si continua a livello nel bagno dei ragazzi Dove c'è anche il buon Malfoy Ok, duello Duello Preso Devo conoscere la magia nera? Ok, cioè, il tasto per pararsi comunque non va. Confermo che non vada. Non so che tasto si usasse per pararsi, ma. Ok, B. B, va bene. Tac, aguamenti. C'è cioè, aguamenti contro aguamenti, davvero? Si stanno. Oh, va bene. Si stanno affrontando all'ultimo sangue con aguamenti. Attento, ti spruzzo. Allora, vediamo cosa si può fare qui. Bombardiamo un po' tutto quanto. Ok, un po' di monetina l'ho prese. Eh, magia nera, quindi non possiamo utilizzarlo. Eh, vediamo un po' qui. Qui ci servirebbe qualcuno. Puoi entrare. Sì, però... Ok. Dai, aguamenti. Tu, bravo. Anche qui il gioco ci ha messo un po' a capire quello che dovevo fare. Eh. Ok, abbiamo fatto? Sì. E qui serve un vingardo Leviosa immagino, no? da qui dentro non possiamo non possiamo far nulla qui qui sì c'è qualcosa qui dentro da poter fare no Ah, ma tra l'altro ron ha un bufo che però non può evocare va bene perché non posso evocarlo Ron, mi sa che devi evocare il tuo gufo di merda, eh. Niente, Ron non può evocare il gufo. Oh, ora sì. Boh, cioè, o che non mi prendeva il tasto, oppure, boh, non so. Ma riesce a salire, eh? E più o meno. Più o meno. Ecco, ora cosa si può fare? Vingardium Leviosa, ok. Di nuovo Vengardium Leviosa E questo Lo possiamo mettere qui Vai, tira lo sciacquone Va bene Cos'è, fai saltare in aria tutto? Compreso il cesso di Malfoy? Sì Ok Niente, duello di nuovo? Beh, di nuovo con Harry allora Prima però prendiamoci un attimo queste monetine Giusto per gradire Anche se mi sa che qua è un mago autentico Non so se riusciremo a farlo Vedo tante zone bloccate Allora Tac Ok Peccato Malfoy Sta facendo Va a leggersi il Rictum Serpra Eh si sì, era proprio quello che diceva Oh <ride> tagliato a metà, cioè. <ride> Va bene. Grande, era un bella idea. Tagliamo il libro. Eccola. La stanza delle necessità Quindi c'è una parte ambientata qui anche nel sesto film Vediamo eh C'è anche nel sesto anno del gioco Nel sesto film ovviamente sì. Sì anche nel sesto anno di gioco Perfetto Vediamo un po' eh Bello scheletrino Che balla Dobbiamo preparare una pozione evidentemente sì. Dammi Putta qui dentro. Posso distruggere quello scheletro, grazie. Ok, poi qui un bel difindo. Ok. E queste scalette immagino per prendere appunto l'altro ingrediente. Esattamente. Prendilo. Perfetto. E questo è fatto. Ed ora agguamenti. Vai. Ok. Chi è che posso, è che posso mandare? A ah, Ginny ha qualcosa. Ah, Ginny ha il suo cosino, è vero? Il suo cosino rosa, sto poso. Ok. Grande Ginny. Perfetto. Tutta dentro. Bevi la pozione della forza e andiamo avanti. Ecco qua. Tac. Poi qui bisogna riparare, quindi Arthur Weasley. Qui invece è un bel bombarda. Vai. Lampadario oh. Ok abbiamo buttato giù la, la scatola dei tiri vispi Weasley Perfetto Vediamo un po' se c'è qualcos'altro da prendere Ecco appunto bel, bel gettonazzo blu Qui magia oscura Questo Posso ancora attivarlo Ok vai Tiri vispi Eh, lei è una Weasley, scusami Perché non è andata bene? Oh Posso riparare? Eh? No Ma scusatemi A parte lei è una Weasley, quindi Ah, no, eccolo qui, ok, trovato, trovato Vabbè, Non poteva buttarlo nella stessa inquadratura Comunque no, me l'ha buttato da un'altra parte Vabbè Se apre una scatola perché mi devi buttare il suo contenuto da tutt'altra parte. Non ho capito. Allora, vai, mettiamo a posto questo. Ecco qua. Va bene. Pensavo voglio poter fare qualcos'altro, a dire la verità. Allora, bombarda qui. Meglio però, Ginny. Ecco fatto. Uno su tre, ok. Questi non, uh, non vengono colpiti da niente. Strano. Vabbè, attiviamo questa altra scatola dei Weasley. Ok, vai. Ma nel quadro? No, va là in cima. Vai. A parte che il quadro è in mano una stemma, quindi... Vabbè, è roba secondaria. Ed è roba che al primo playthrough non completeremo mai. Ok. Posso fare qualcosa? Siete tutti incazzati proprio. La monetine. Perfetto. Mago autentico. Uh, ultra mago autentico. Guarda qua. Quante monetine che ci siamo presi. Tu cosa puoi fare? Così. E basta. Ok. Poi. Vediamo un po', eh. Tu. E siamo a 2 su 3, giusto? Sì okay. Poi. Vabbè. ti Deve essere riparato. E Findo. Vai. Perfetto. Ecco qua. E questo. Possiamo mettere qui sopra, immagino sì. Ok, e una è fatta. È okay, strano. Vabbè, l'abbiamo fatto. Ehm... Um, e tiriamo giù anche questa parte del... Del... Del... Del, del sipario. Mm. E niente, Gini interessa solo... Il libro. Il libro. E invece? Dove è rimasto poi R? Vabbè. Ok, livello completato. Gioco libero sbloccato. Mago autentico. 100%. 43.000 gettoni. E quindi due mattoncini d'oro. Ecco qua Continua storia Quindi siamo ancora lontani dalla fine in realtà Siamo più o meno a metà No, poco più di metà film Mi sa che ci saranno ancora un paio di missioni eh. Minimo un paio di missioni Perché comunque abbiamo visto che sono molto più corte Delle missioni precedenti Delle missioni degli anni precedenti E quindi mi sa che te ne hanno messo un pochettino di più Ok, ora Harry alla Felix Felicis. Immagino che si debba andare da questa parte. Ah, ma... ah è vero, posso distruggere quello con bombarda, aspetta. Cioè con Reducto, continua a dire bombarda, ma è Reducto. Ok, grazie. Una... Milio... Un milioncino di monete. Sì, milioncino. Un migliaio di monete. Di nuovo, questa cosa ancora. Vai, aspettiamo che scendano tutti. Tac, e cambiano le scale. Su, su, su. Bravo. Ok, proseguiamo di qui. Ok, qua abbiamo fatto tutto. Andiamo su di qui Ecco la banda brown lì. Da ieri vedo l'umacorno, questa volta non può resisterti in alcun modo. Cos'è quel coso? Ah, è il fiore che avevamo creato noi, ok. Aguamenti. Finalmente possiamo passare di qui. Effettivamente questo... Passaggio era rimasto bloccato Da un bel po' di tempo Allora Wingardium Leviosa qui Un secondo eh Perché Passare ogni volta questo coso Qualche Borbotta Non mi piace Vai tiriamo su anche questo Con agguamenti Tra l'altro là in fondo Vediamo che c'è una Niente oh, Cioè non va Dai Vale. Nel fondo Vediamo che c'era qualcuno Che stava spruzzando Qualcun altro Comunque Vai, altro vingardium leviosa qui. Perfetto. E un bel po' di agguamenti da fare qui. Vediamo se ne vale la pena. Mi sa di no. Però va bene, non l'abbiamo fatto. Vai, accendiamolo. Vediamo cosa sta facendo questo esattamente. Ah, si sta divertendo a proprio distruggerlo. Ok. Prendiamoci anche queste monetina da questa parte. E andiamo là. Non mi metto qui a distruggere tutti i fiori, tutte le robe, perché è abbastanza inutile. Andiamo direttamente... Guarda, faccio questa roba qua con agguamenti un secondo. E poi andiamo in... Uh, andiamo in erboristeria lì. Nella serra. Taglie. Vai. Luma corno. Vediamo se è un altro livello, anche questo. Oppure se è un intermezzo, un filmato. Vediamo eh. Come è contento l'umacorno? Ma che è? <ride> Ma che cacchio? Va bene eh Sì perché lui stava rubando Tecnicamente quelle, quelle piante eh. Ok Questa cosa nel, nel film Non succedeva E è un altro livello anche questo Ok Va bene Andiamo di appamenti <ride> cosa stai facendo stai Sto creando qualcosa ok ok il primo tentacolo è morto e gliene manca un altro va bene abbiamo capito è uno su cinque bisogna tirare su questi fiori gialli Un po' di distruzione che non fa mai male. Ecco fatto. Poi questo. Due su cinque. Questo. Ok. Tu. Perfetto Così possiamo entrare qui Ah non possiamo proprio passare di lì Va bene Entriamo di qui però E qui abbiamo un po' di cose da fare eh Allora Questo dove lo dobbiamo mettere Aspettate eh un secondo E qui c'è da ragionare un attimo Da capire più che altro Ok e questo a posto. E voi dove dovete andare esattamente? Cioè cosa dovete fare? Qui? No. Uno sopra l'altro? Sì, ma in che ordine? Boh. Ah, nel frattempo 3 su su 5, non l'avevo manco visto quello. Boh. Non capisco a cosa servono questi, chiaramente. Ma zero proprio. Se fosse almeno un ordine da qualche parte da seguire, bisogna magari attaccarli di sopra. Questo sicuramente no. Tu? Nope. Ah, così, così aspetta. Ok. Ora magari il verde. E vuole il verde ed ora il blu sì. vai blu perfetto e si è distrutto e possiamo distruggere pure il fiore ok secondo tentacolo è andato via perfetto Ed ora tocca far andare via questo, la parte, quindi l'Umos. Ok. Abbiamo letteralmente diserbato tutto. Allora, qui però mi servono gli occhiali, evidentemente. Gli occhiali di luna. E dove si trovano gli occhiali di luna? Oh Posso saltare qui? Sì posso saltare dentro Perfetto Allora vediamo un po' eh Ok un bel bombarda qua Va bene E poi posso distruggerlo? Sì Posso distruggere tutto. Vai bombarda. Perfetto. Abbiamo distrutto quindi questo fiore credo. Ora rimarrà aperto. Immagino. E qui servono gli occhiali di luna. O meglio possiamo tranquillamente prendere gli occhiali di luna. A fare bombarda e distruggere questa corazza vai prendi gli occhiali perfetto e qui fuori ora possiamo creare vediamo cosa un coso va bene eh, possiamo colpirlo si sì. colpirlo di nuovo e colpirlo un'altra volta. Ok, la professoressa Sprite abbiamo sbloccato. Perfetto. Andiamo avanti, allora. Possiamo distruggere sto coso adesso, sì? Dai, prenderlo di mira, bravo. Ole. Ah, guarda qua. Una moneta blu. Poi possiamo prendere altre monete blu. Attivare anche quello no Vabbè prima evidentemente Serve fare questo Ok poi quello lo possiamo attivare Sì 4 su 5 Vedete che ne ho mancato uno da qualche parte Vediamo eh Diretto veloce qui dietro Se lo becco magari che è qui dentro E eh, guardalo lì sopra infatti Mi sa che è quello lì sopra Aspetta eh quello lì. Credo almeno Posso beccarlo? Sì, da qua, perfetto. 5 su 5. E uno stemma delle case, vabbè, abbastanza inutile, però l'abbiamo preso. Quindi usciamo e andiamo. Perché possiamo distruggere pure le foglie di questo fiore malvagio. E prenderci un bel po' di monete. Vai, usciamo. A altra parte del livello, nel giardino, addirittura... Ok Siamo già a metà del mago autentico però quindi un po' di un po' di roba ce l'abbiamo la siamo già presa eh? Ecco qua Qua di bel diffindo Dai Tac Tu bravo No vai Perfetto E possiamo creare qualcosa, vediamo cosa Chiosco dei gelati, si, sì. letteralmente un chiosco dei gelati. Ok. Ah, c'è Aragog. Gli portiamo un bel ghiacciolo per tirarlo su di morale. Guardalo, guardalo, l'umacorno. corno. Ah, ha fatto. Oh, va bene. Allora, innanzitutto fammi, fatemi capire cosa bisogna fare qui. Questo bisogna tirarlo su, immagino, no? Dal talpone Altro talpone qui, cerca sempre lo stesso in realtà. Solo che se poi lo colpite vi dà un bordo al bisogno, eh. Ok, qui dietro c'è un altro ingrediente, però devo trovare il paiolo. Altro ingrediente beccato. Si sì, manca solo il paiolo ora. Dove sta? Ah, con Thor posso scavare, perfetto. Vieni qui. Brava. Ah, ho sbloccato Thor perfetto. E' questo da, da fare. C'è questo il paiolo, evidentemente. Oh Ok, bloccato. Vai, attiviamo subito la pozione, senza perdere tempo. Uno. Due. E tre. Hack. Ora puoi berla? No Esplode semplicemente E possiamo però creare qualcosa Ok Trampolino No È qualcosa da prendere e portare da qualche parte Vediamo dove Per adesso non sembra Ah forse qui è? credo no no per adesso no però allora diamo un'occhiata in giro vediamo cosa si può fare distruggendo un po' tutto ok allora un bel Lumos qui perfetto Ok, credo di aver capito dove mettere poi il coso. Sì, sì, credo proprio di aver capito dove mettere quello che abbiamo appena creato. Ok. Sì, evidentemente. Però prima fatemi un attimo finire per bene il livello, eh. Ma non con agguamenti, mostro. Allora di qui. E possiamo aprirlo, perfetto. Allora, vediamo qui cosa possiamo fare. Non abbiamo un Weasley, però, magari se smetti di usare Expecto patronum a caso, eh, però possiamo scavare con Thor. Ok, altro pezzo. Vai, prendiamolo. non si può fare nulla purtroppo vai, mettiamolo uno qui e l'altro qui ok vai attiviamolo Eccolo tutto fiero con il suo veleno di Arachnomantula. Come... Acromantula mi sembra si chiami, la specie di Aragog. Sta facendo Harry nel frattempo. E sta seppellendo Aragog. Letteralmente smembrandolo e saltandoci sopra. Va bene. Guardo lo fiero, non ma corno. Sembra che puzzi tra l'altro, non è che sembra che abbia la Felix Felicis, sembra che puzzi Harry Potter. Con l'alone verde intorno. Eccolo qua. E ricordo il lumacorno. preso. Perfetto, livello completato. Gioco libro sbloccato e non abbiamo fatto il mago autentico. Anche se credo di aver fatto più o meno tutto il possibile per farlo. Abbiamo però sbloccato la professoressa Sprite. Tor a ah, quanto ci siamo fermati? Vediamo quale percentuale. 91 è. Eh. Probabilmente no mancavano troppe cose da fare anche andando a raccattare le varie erbette in giro mi sa che non ce l'avremmo fatta quindi 62 mattoncini d'oro e continuiamo la storia ok Dai. a questo punto però ragazzi direi che ci fermiamo qui per questo episodio vi ringrazio per averlo seguito vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glacial Sphere è tutto al prossimo video